Migliorare i servizi online dell'EPA vuol dire anche renderli sempre più fruibili, comprensibili e facili da usare per i destinatari, renderli cioè usabili. La consapevolezza di questa necessità, che sembra essere in molti casi quasi un'urgenza, è stata fatta propria dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che nel 2012, attraverso il coinvolgimento di un gruppo di esperti di usabilità e di pubbliche amministrazioni, ha costituito il GLU, Gruppo di Lavoro per l'Usabilità. Il lavoro del gruppo ha portato alla realizzazione del protocollo EGLU, arrivato alla versione 2.1 e arricchito con una sezione specifica per dispositivi mobili. Si tratta di una guida passo passo per permettere di realizzare a basso costo test semplificati di usabilità con gli utenti, con l'obiettivo di supportare le PA nella valutazione e quindi nel miglioramento dei propri siti e servizi online. Per cercare di approfondire le motivazioni che hanno spinto il Dipartimento della Funzione Pubblica a definire un protocollo per testare siti e servizi online e quali ne sono le caratteristiche, gli obiettivi e i vantaggi, non potevamo non intervistare il dottor Emilio Simonetti, dirigente del servizio web del Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinatore del GLU. Perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto importante definire un protocollo per testare siti e servizi online? Un sito web o un servizio online che non funziona eh, o che rende difficile la fruizione dei contenuti e delle funzionalità eh, eh, all'utente, all non è un inconveniente tecnico, eh, non è solo un problema dell'utente, è un problema per la democrazia. Infatti esistono le barriere architettoniche, ma esistono anche le barriere cognitive che rendono la fruizione dei contenuti e delle funzionalità un inferno per l'utente. I servizi online e i siti web che rendono eh, un inferno l'accesso ai contenuti violano l'articolo 21 della Costituzione, cioè impediscono l'esercizio del diritto all'informazione. Da, eh, da, da questa circostanza nasce l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica che nell'ambito del suo compito istituzionale di impulso e coordinamento del lavoro e dell'organizzazione delle PA ha promosso un'iniziativa che è basata sulla costruzione di una politica pubblica eh, dal basso e volta all'abbattimento um, eh, all di queste barriere cognitive nell'ottica della realizzazione dell'attuazione del principio eh, costituzionale e del diritto all'informazione quali le finalità del gruppo di lavoro che è stato costituito appositamente per realizzare questa politica che si chiama gruppo di lavoro per l'usabilità fondamentalmente due diffondere la cultura dell'usabilità intesa come paradigma della centralità dell'utente nei servizi online e due costruire strumenti utili alla valutazione delle interfacce che rendono difficile l'accesso ai contenuti e alla fruizione delle funzionalità. Come si è giunti alla definizione del protocollo EGLU? La cabina di regia, o se vogliamo il think tank di questa politica costruita dal basso, è il GLU. Il GLU è una sigla che sta per gruppo di lavoro per l'usabilità che ha anticipato di almeno 2-3 anni la politica governativa eh, espressa nel documento approvato eh, cosiddetto di crescita digitale nel quale l'ispirazione eh, principale nella costruzione delle interfacce uniche per l'accesso ai servizi online eh, dicevo l'ispirazione principale è costituita dal paradigma dell'usabilità che viene chiamato eh, interfaccia semplice da usare friendly e con una serie di, diciamo, di espressioni che indicano tutte la centralità dell'utente nella progettazione e nella fruizione dei servizi online. Bene, il GLU ha eh, portato avanti un'attività un volta alla costruzione di strumenti per realizzare eh, interfacce semplici, per individuare criticità e risolverle, e usufruendo della collaborazione di esperti eh, nei vari campi della. Eh, ricerca, dell'accademia e soprattutto eh, con la collaborazione delle PA interessate a questo tipo di eh, politica. E ha, costruito, ha messo a punto degli strumenti eh, rivolti a non addetti, eh, progettati da eh, addetti per non addetti, e tra cui spicca il protocollo per l'usabilità, per la valutazione e delle interfacce, che il cosiddetto protocollo EGLU 2.1, arrivato a questa versione, e che consente ai non addetti di eh, realizzare test di usabilità semplificati per l'individuazione delle criticità nelle interfacce. In cosa consiste il protocollo EGLU? Il protocollo EGLU nelle sue varie versioni si rivolge a non addetti, i redattori web, delle redazioni dei siti web, dei, dei servizi online, delle pubbliche amministrazioni e per consentire una, eh, la gestione di, una, di un segmento importante nel ciclo di gestione dei, dei siti e dei servizi online, cioè il segmento della valutazione. Non si fa valutazione senza una misurazione non si misura senza una metrica. Il protocollo EGLU propone la valutazione basata su delle metriche messe appunto da esperti che consentono di individuare eh, i malfunzionamenti delle interfacce misurando il comportamento degli utenti sottoposti a, a, ai test. In questo modo vengono individuate le criticità eh, intese come un elenco su cui gli stessi redattori o i servizi informatici o esperti chiamati dall'amministrazione intervengono per risolvere gli inconvenienti individuati nei test di usabilità mm, i test di usabilità semplificati lavorano dentro un'idea di usabilità che è naturalmente è quella di rendere semplice e facile e la uh, navigazione e la comprensione dei contenuti e, eh, dei siti e la navigazione intuitiva come dicevamo eh, consente di non violare l'articolo 21 della costituzione cioè di, di consente di esercitare il diritto all'informazione da parte dell'utente usabile è, significa atto all'uso eh, i siti web pubblici non possono non essere atti all'uso. Quali sono gli aspetti più importanti o i risultati più rilevanti ottenuti nei primi tre anni di vita del protocollo EGLU? Krug dice che eh, l'usabilità è uno sport bello da vedere e il GLU, nelle sue attività, effettivamente ne ha fatto uno sport bello da vedere e estendendo questo tipo di esperienza attraverso l'uso del, del protocollo alle pubbliche amministrazioni centrali ma anche e alle università e ad altri enti di ricerca e ha, conseguito, ha fatto conseguire a chi l'ha usato alcuni risultati importanti. E questi risultati possono essere eh, elencati in risultati di carattere strumentale, di carattere gestionale, di carattere organizzativo e di carattere culturale. Vediamo di cosa si tratta. I risultati di carattere strumentale ovviamente hanno a che vedere con l'estensione di un know-how che consente ai redattori web di eh, rafforzare la loro professionalità eh, esercitando eh, la valutazione sulle criticità. Quindi il protocollo è una guida che consente attraverso una procedura di valutare le criticità delle interfacce e quindi consente ai redattori web di esercitare una valutazione eh, basata su metriche, basata sulla misurazione del comportamento dell'utente che porta appunto a dei risultati eh, individuando eh, ciò che non va nelle interfacce. E risultati di carattere gestionale? Beh la valutazione, la valutazione che è un segmento che non interviene separatamente dagli altri segmenti della gestione dei siti e dei servizi online. Proget Se possiamo indicare in progettazione eh, sviluppo e eh, aggiornamento, eh, la gestione dei contenuti di un sito web, possiamo dire che la valutazione interviene in ogni momento nella progettazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento eh, nell dei contenuti. Quindi ha un valore strategico fondamentale. Il terzo carattere, dicevamo, quello organizzativo, eh, quello organizzativo ha a che fare con la diffusione dell'innovazione. Organizzare test di usabilità semplificati sulla base del protocollo EGLU significa creare un atteggiamento eh, dentro le organizzazioni volto alla riconsiderazione di comportamenti eh, dati per scontati attraverso l'analisi e eh, la registrazione delle, dei test degli, degli utenti che portano a, de a delle vere e proprie riconfigurazioni cognitive eh, relativamente alla alle, ai contenuti, al layout e, e alla mh, presenza dell'interfaccia. Un quarto aspetto è di carattere culturale, cioè la diffusione dell'idea della centralità dell'utente in ogni momento della gestione, eh, del ciclo gestionale dei siti web e dei servizi online. Ma insieme a questo forse ce n'è un quinto di elemento, quello che gli economisti chiamano esternalità positive, ovvero se il protocollo è utile a conseguire dei risultati concreti, fatti di criticità su cui intervenire, in realtà sfugge come dire, a una considerazione puramente meccanica il fatto che intorno all'organizzazione dei test, quindi al team che organizza i test di usabilità eh, sulla base del protocollo, si crea un'aura di interesse, un'aura di attenzione all'analisi dei comportamenti degli utenti sulle, sui siti e, e nell'accesso nell ai servizi online, che e, è l'aspetto che gli economisti chiamerebbero esternalità positiva, cioè quello che non viene direttamente perseguito, perché abbiamo visto finalità delle, dei test, del protocollo, sono l'individuazione delle criticità, ma che in realtà poi si realizza come eh, fenomeno positivo conseguente alla diffusione e all'abitudine all'organizzazione dei test di usabilità.